Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e l'ho trovato l'invasor Una mattina mi son svegliato e l'ho trovato l'invasor Ho oh partigiano, portami via Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. O oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E sei un mio, da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e sei un mio, da partigiano, tu vi devi e sei un mio io, da partigiano, tu mi devi seppellire E seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sua montagna Sotto l'ombra di un bel fiore E seppellire la sua montagna Sotto l'ombra di un bel fiore E gli genti che passeranno, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E li genti che baseranno, mi diranno, che è il fiore. E i genti che baseranno, mi diranno, che è il fiore. E chi è il fiore del partigiano? Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore. morto per la lì.